Qual è l'etimologia della parola musica? Wikipedia dice che la musica è un sostantivo. La sua etimologia dice arte delle muse. È una forma d'arte che utilizza il suono. Questo è il significato che dà Wikipedia. L'arte è linguaggio. Il linguaggio è comunicazione, comunicazione di un artista che unisce i suoni per trasmettere delle emozioni a degli ascoltatori. L'etimologia della parola musica è arte delle muse. Ciao, al prossimo video, ti aspetto!